Allora, oggi voglio parlarti eh, di armadi per infiammabili. Che cosa sono e perché sono differenti dagli altri armadi? Allora, devi intanto sapere che le sostanze che puoi stoccare all'interno dell'armadio per infiammabili sono sostanze eh, come solventi, quindi altamente infiammabili deve assolutamente evitare di inserire all'interno di un armadio per infiammabili un acido, quindi di stoccare acidi. Questo perché? Perché l'armadio di sicurezza eh, idoneo è eh, appunto quello per acidi perché è trattato per poter eh, garantire la, e prevenire quello che è un eventuale ehm, corrosione di, delle superfici eh, dai che sono i vapori acidi mentre un armadio per infiammabili non è assolutamente trattato per questo quindi che succede? che nel tempo eh, accadrà che si corrodono tutte le eh, superfici soprattutto nel punto in cui eh, c'è la massima aspirazione, se c'è un filtro a carboni attivi all'interno per solventi, all'interno dell'armadio per infiammabili eh, viene corroso e quindi diventa anche difficile poi la sostituzione insomma una serie di complicazioni quindi questa è la primissima cosa che ti dico, fai attenzione, non mischiare le cose, l'armadio per infiammabili ci metti gli infiammabili e i solventi, l'armadio per acidi e basi ci metterai acidi e basi, quindi sono due cose ben distinte e non esiste l'armadio che ti possa fare entrambi, se non che sia suddiviso con ante e quindi con le sue aspirazioni. Da questo punto di vista poi l'armadio per infiammabili ci sono diversi tipi, è un armadio bello, robusto, è un armadio molto solido ed è un armadio che può, in genere viene chiamato type 90, type 60, che cos'è questo type? Eh, che, che riportano sopra, è il tempo in minuti che può eh, diciamo, garantire la sicurezza delle persone, degli, degli operatori, prima di esplodere come una bomba eh, quando è sottoposto a una grande, forte, una grande fonte di calore. quindi se c'è un incendio all'interno del tuo laboratorio e hai un Type 60 come armadio eh, per infiammabili praticamente hai 60 minuti di tempo prima che quello diventi una bomba esplode, e quindi ti dai il tempo di uscire a evacuare eh, quello che è l'edificio se è un edificio molto grande allora magari è meglio un Type 90 ovviamente c'è un discorso di costo, c'è un discorso di peso c'è discor tanti discorsi di un'analisi da fare perché spesso viene sottovalutato ad esempio il, il dove vengono stoccati eh, questi grossi armati dove vengono posizionati con anche ripercussioni su quelle che è la pavimentazione. quindi fate attenzione a non posizionarla al centro di una stanza o soprattutto se è un qualcosa di eh, una, molto fragile insomma che avete un, un pavimento fragile quindi fate attenzione a questo mettetelo verso gli angoli delle pareti se è possibile eh, ovviamente ci deve essere anche una zona Atex che garantisca il uh, Preservi no? il, il, il tutto il sistema, ma allo stesso tempo fate attenzione a non posizionarlo al centro della stanza perché così dice, gli do gli spazi che servono. No, meglio messi in punti in cui il pavimento è più solido. Questa è una banalità, dovrebbe essere una banalità, e da questo punto di vista. Eh, quindi gli armadi eh, per infiammabili ce ne sono diversi tipi e sicuramente tipologie vengono, eh, ora io non sarò qui a dirvi quale è meglio quale è peggio perché non è la parte che mi compete, però sicuramente è fondamentale anche fare una certificazione annuale, un controllo annuale, verificare nel caso in cui li avete collegati all'esterno che le espulsioni funzionino e quindi ci siano eh, delle aspirazioni, vedere che comunque sia questi armadi eh, le guarnizioni eh, siano tenuta, che ci siano delle cerniere che sono fatte bene che non presentino dei problematiche, che siano livellati, una cosa fondamentale è che sia per gli armati di sicurezza che gli armati per infiammabili quando comunque ci sono dei contenitori in vetro o dei contenitori all'interno è che questi ar benetti armati siano livellati perché spesso noi ci rendiamo conto che ci troviamo da fronte di fronte ad armati che non sono livellati con pavimenti storti o le problematiche del caso perché ovviamente non è l'armadio che è storto in genere il pavimento però non livellandoli non mettendoli bene si rischia di avere poi dei eh, rovesciamenti no? all'interno quindi so eh, da fare attenzione